Ora che abbiamo scaricato le due, due immagini da H.I.O., vediamo come creare un progetto per tenerne conto. Quindi creiamo un nuovo progetto, mettiamo prova video, ah, vediamo se mi lo fare. Ok, vedete che ho, ho, ho tutto pronto il progettino. Allora, qui all'interno di questo progettino vado negli sprite e mi carico proprio completamente praticamente le due immagini player. E poi mi, immagino, mi carico anche i tiles adesso in questo video. Vediamo come facciamo a, a estrarre da questo, uh, da questo sprite, che è di utilità. Poi dovremo buttarlo via soltanto la parte relativa, ad esempio, a Run Cycle. Quindi, praticamente, cosa facciamo? Andiamo in uh, Select. Quindi, qui dobbiamo dire Select andiamo a selezionare praticamente la strisciata. Che ci interessa, certiamoci che sia multipla di 16, quindi, ehm, quindi in questo caso dovrebbe essere questa: 128x16 la selezioniamo, facciamo il copia, dopodiché creiamo un nuovo sprite con il player idle, cioè player running a destra sarebbe quindi qui facciamo più sprite. Ehm, qui c'è già un 128x16 per perché è l'ultima cosa che abbiamo fatto, ma eh, in teoria potrebbe essere, comunque 128x16 per perché vogliamo fare eh, questo, questo signore, facciamo CTRL V e abbiamo praticamente eh, il, la nostra strisciata. Questa strisciata però a questo punto occorre trasformarla in, eh, in modo da generare un'animazione, no? Quindi anzitutto attiviamo l'animazione, quindi vediamo che non è quella giusta e dobbiamo praticamente generare dalla, dalla strisciata che se cioè praticamente prendiamo, scusate, seleziona, selezioniamo il primo frame, 16x16 e a questo punto avendo il primo frame abbiamo il, questo uh, bottone che si illumina che lo fa diventare striscia di animazione. Quindi in questo modo abbiamo lo sprite caricato e si chiama praticamente eh, walking R, walk, walk R la stessa cosa adesso lo dobbiamo fare per l'animazione a sinistra, se vogliamo, e per le altre animazioni. Quindi facciamo un ulteriore esempio: prendiamo il eh, run cycle, quindi sono questi da qualche parte qui c'è il eh, ci, ci saranno anche delle animazioni beh il fermo sarà per esempio questo però potrebbe esistere ad esempio il, il jump cycle verso destra e verso sinistra quindi anche qua stesso lavoro prendiamo la strisciata che a questo punto vedete che è diventato 80x16 la copiamo facciamo un nuovo sprite 80x16 quindi lui l'ha creata esattamente delle dimensioni con cui abbiamo fatto il copia facciamo ctrl v abbiamo questa strisciata sempre con selezione facciamo il ctrl z selezioniamo 1 quindi un 16x16 16 e abbiamo striscia animazione e qui abbiamo il jump ok questo qui è il jump ok, jump a destra, anche questo, jump R analogamente lo possiamo fare per qualunque e qui abbiamo la preview del nostro, della nostra animazione che possiamo rendere più veloci spostando questo cursore qui possiamo vedere le singole frame che vanno a costituire praticamente la nostra animazione e qui vediamo come verrebbe e questo è tutto per eh, un'elementare, elementare cioè, trasposizione di una strisciata di animazione all'interno di MicroStudio.